Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 e devo siamo tornati. il volume del gamepad. E siamo tornati all'ultima parte di Kirby64 The Crystal Shards, In cui faremo le boss battles Però cioè, prima cambiamo in ho già già fatto. fatto Devi mettere la Perfetto. quinta però. Eh? Devi mettere la quinta No la abbiamo. quinta l'abbiamo già fatta La quarta fa schifo Ma vai inizia Questo qui perché sarebbe l'arena Allora Sconfiggi boss uno a uno Uh, uh. Vai da loro, no, uh, disarmato. No, è... no, no, no, farli vedere chi è... Oh, chi è il boss. aspettare è facile. Vai da loro e, farli... e mostragli sì. chi è il capo. Disarmato. Ecco praticamente è la. È l'arena sì, senza è... abilità. Wow, uccidi i bambini di Wispy. Marco non prendere danni che qua non, non ti puoi curare, mi sa. So. O se ti puoi... già! O se ti puoi curare... boh... tipo una, una o due volte, che ne so. I! Sputa. Boh. Ok, seconda fase. Non sputare, non ingoiare nulla, aspetta, scriva solamente ora. Attenzione, scofa. però Whispy Woods è giapponese. Che bello. Il giapponese è incacchiato. Attenzione. I giapponesi e... non sono rossi, sono gialli. <ride> Razzismo <ride> kirby e razzista. Nah, basta, se basta, è basta, basta. Basta. Basta. Basta, basta, basta, basta. Basta, basta. Vai, basta! Cioè, ma tu prendi i danni con Wispy Woods, veramente io non so. Mangia. <ride> fermo. Schiva, sputa, fermo. È noiosa sta battaglia! Ma va, ora l'hai scoperto. Corra, mangia. LOL, non prendi nessuna mela qui. E... Fai la scivolata, non la fare, che è pericolosa. Non so se ti può fare danno anche così. Io puoi fare danno anche così. Mangia. Fermo. Questo doppio eh, signore. Sì, ma non vale Dove. due. Me vedi. Ah, sì. come può no, yeah. Non può Io. No, non vale due, no. No, eh, è che ha fatto il mondo. Sì, giro. lo so, è passato di mezzo. Ecco, vedi, non, non, non ti è curato. Perché sì. non c'è nessuna transizione. Semplicemente va da un boss all'altro. Quindi si Marco Pizza Rosso Marco perderà questa battaglia a molte volte A meno che Save Fire Exactly <ride> Non lo carichi- non lo creiamo da. da.. ogni inizio due. battaglia. Ogni inizio la battaglia Più che altro per sicurezza, visto che noi siamo dei cheater e Marco ha già preso il secondo danno per qualche motivo. A me scorso. Ho perso danno. No, hai preso no. danno. Tu non riuscivi a schivare. Come dicevo cosa fa? io, io dicevo sempre hai preso danno, hai perso danno. Marco tu non riuscivi a schivare il suo attacco, che è la cosa più easy del sì, mondo. Sì, lo so, io faccio schifo. Sì. Hai già, certo, Marco. Però pure tu, devi, devi leggere le mosse del boss. Se tu non vedi che lui sta andando verso di, di te, come tu stai andando verso di lui, e sta continuando a fare così, prima o poi ti prenderà, devi capirlo. Se non, se non vai dall'altro lato, come pretendi di, di farci? Sì, va bene, dov'è? Ma vai. Ok, basta. Ci sono troppi cerchi sulla, sì, certo. sulla mia barra della vita. Sto boss lo dovrei fare io. Anzi, dovrei fare io i boss, tutti. Ma, ma devo salvare Acro. Cioè eh, tipo no. Ogni inizio di boss battu lo salvi. Siamo più leali possibile. No. Essendo più leali possibile non lo dovremmo salvare proprio. Però facciamo che siamo un po' più leali e quindi salviamo soltanto a inizio di ogni battaglia. Sì, Mai ma ora io ho un punto vita soltanto. Ah, vabbè, quando muori si ricomincia la battaglia, punto. No! Non puoi, mi dispiace ma non puoi salvare il mezzo in mezzo. Dobbiamo cercare di essere un pochino sportivi. Yei. Già il fatto che abbiamo i punti di recupero è illegalissimo. Perché il gioco non era no. fatto per essere salvato ogni, ogni quando vuoi. Eh ogni Quindi, quando vuoi. Ogni quando ci pare. Ogni quando mi pare. Sì, tu fai le lezioni di grammatica ogni quando ti pare. Ogni cioè, quando dai. mi parci, mi pari. Vai. Mangia. Yeh, ho ucciso i pizz. Bravo, ora la prossima volta. Non si incita l'omicidio. Sì, comunque io ti avrei consigliato di cominciare la battaglia proprio perché ora devi fare con un punto vita tutti gli altri boss. Eh, appunto, te l'ho detto io. Troppo tardi, io mi dispiace. Mi... Eh, vabbè. Così è la vita. Acro? muoi. No, ecco, orca. Questa è la vita. Porca. <ride> mangia, sputa. Mangia. Ma non mi dire, Sherlock. Sì, ma non mi riesce a Cerro che muore. Wow. Gigi. E we are again, boys. Non abbiamo tagliato, solo so. lui che scende. Lo so. No, vuol dire solo anche Kirby torna indietro nel tempo. Scuta. Mangio. Ma no, non c'è un Cacchio, cacchio, cacchio, cacchio. Sì, Marco, ti abbiamo sentito tutti. <susurra> No no no, no, no, no, basta! Munk ha completato Kibi 64 0 volte, ancora non sa battere cose ah. Io l'ho completato due volte. Non è vero. È Se vero. tu l'ho completato solo una volta. Se tu l'avessi completato due volte, adesso noi non saremmo qui. Ma saremmo tipo al prossimo replica. Quello che succederà alla fine di questa parte. Oh, oh, oh. wow. Preparatevi a Mario Galaxy. No. Non ci giochiamo più, non mi piace. <ride> Così. Weeeii. A mi carroccia, no, anche se.. Anche Vai, se la Se Sede. Un nemico c'era, non tu sei riuscito a prenderlo. Mangia. Veramente ce ne sono due, Mangia. non conti Acro? Eh? Acro è un boss, non un nemico. Quindi un mio amico. Puta. Cos'è sto razzismo? Un altro colpo. Sì, e poi c'è la seconda fase. Sì, grazie. sì, non c'è. un seconda. cambio di fase, posso salvare. Va bene, soltanto perché si resetta la barra della vita. Anche se con Whispywoods non abbiamo fatto perché Whispy Woods è Ed's come lo schifo. Scuta. Salva. Credo che. Ora mi sono bloccato in un loop di morti. Here we are again boys! Tipo, non credo di essere abbastanza vicino al... Sì, tu sei abbastanza vicino per molti Morto. Ecco, ecco, Beh. Ok, non siamo in un gruppo di morti Io mm -hmm. no, non posso prendere l'abilità eh, bomba, ovviamente Ma che ti serve l'abilità bomba? Oh, un cacchio, visto che non posso neanche ingoiare appunto guarda guarda Sì, non morire per un pesce però eh! sarebbe gradito mangia Mangia su su su su Mangia! su su Ma su cosa? Mangia e basta! Let's try again! Wow, ci sono le stelle sul corpo di Akra. Grazie che almeno ti, ti, ti risparmia l'intera boss Baffo di nuovo. <ride> oh no, mi ha mangiato. <ride> vai, vai, basta. A qualcosa lì, il primo masso che cade ti uccide. Boh, spero di non provarlo mai. Aiuto, stavo per morire. Spero di non provarlo mai. Aiuto, stavo per morire. Che non è vero. di fare i siamo professionali noi ah sì, sì. E chi te l'ha detto che siamo professionali io faccio quello che voglio faccio quello che no. mi basta basta Shh. mangia bravo bambino aspetta che arriva l'acro vai giù giù giù vuoi la mia no che cosa fai che cosa fai perché vi vai addosso no. Terzo tentativo con arro, fase 2 e non sono le 8. <ride> Beh, non perdere tempo dai. Prova se il masso ti uccide o no. Così siamo a posto. No. Non lo sfondo. Attenzione al pesce. Ma. Perché vuoi fare lo stupido, ma attenzione al pesce, mo spuca e ti uccide che pesce che pesce questo pesce questo pesce È esatto sputa il zattin mangia eh. cosa? le bolle Sì, acqua si chiama mangia acqua sta vai via, vai via da là sputa ah. levati da là levati da là Mangia, mangia. Attenzione, sputa. Come? No, no, no. Acro, acro, acro. Ah, acro, giallo, acro. Giallo acro. Okram. Giallo Acra. Okram è il contrario di Marco. Muoio lo scopo. Però ricordatelo, scrivetelo con il cazzo. Sputa. Perché quello è il mio vero nome. Cos'è quel Mio dio, non l'ho mai visto. Stava nell'emi nel, nel, non li è lette bene? No, you si Vecce. chiama Mobu, credo. Mobu. Mobu. Marco, Marco non fare. ti prego, mm. non fare, fare mossa azzardate, si sì, paziente. Sputa. Da un attimo sta andando giù. E ora bua. Sì, bua. Io. Se so come, io ti ho detto sputare. Attenzione! Marco! Hai detto acro! Oh, Puori. alleluia! Brutto sascini. Del cacchio Sei zitto che il sushi è più buono Salva E appunto e Siamo al boss, al boss numero 3, 4, 4 E non è il, il 15 novembre? No, <ride> non ha senso sta battaglia Non andare avanti dietro perché... Non andare avanti dietro Che arrivano le palle di fuoco Resta fermo lì dove sei. Colpisci. LOL. Fa un'altra impressione quel tentato. Sì, è vero. Attenzione. Sputa. C'ha anche lui la seconda fase, eh? C'ho tutti la seconda fase. <coughs> Tranne i pizzi. Ma lui già una prima fase in cui si possono almeno attaccare. Sono invincibili. Uh, tutti i boss normali, mentre eh, tipo... Mangia! Scusa! 0-2 no! Ah sì? E 0-3 invece? <ride> Attenzione signori! Uh, mentre tipo Sputa. Miracle Matter non ce l'ha! Sì, ma ne ha 8 di fase in compensa. No, ma comunque la stessa barra I, della i, vita, i, è i, solo i, più resistente! Sì, lo so! Comunque se volete ascoltare la lord di Kirby farò una parte a parte. No, non è vero. No, no. È la lord? Che cos'è la lord? Tutta la, la storia di Kirby. Cioè la... Eh, non so come tradurterlo lord, ok? Lord, non lord. Lord. No. Non magolardo. Non magolardo. Yat. Yeah. Ok, in que... Mangia, mangia. Miam, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. firebird. Sputa. In bocca. Miammi. Sì. Mmm, assaggiare la tua stessa medicina. Ma non è la mia medicina. Te l'ha prestituito il dottore, eh, che è che una stella in bocca. <ride> no, no, no, ho sbagliato! Cosa hai sbagliato? Perché? Che cosa hai fatto? Eh, eh, eh, eh. Dovevo andarli vicino. Attunto. Carica o okay. crea? Carica. Ok, mi stavo confondendo. stupido. Vabbè comunque sia la lord di Kirby che nel secondo gioco di Kirby c'è Dark Matter. Dark Matter è cattivo. Ah, comunque ci sono spoiler, quindi se non volete ascoltare io No, non ma asco dai! Quindi se non mi volete ascoltare non mi ascoltatemi. Questa parte è tagliata. <ride> no, non è vero. No. Non allora, ascoltate da Se non volete spoiler, se avete già giocato sui gioco almeno li avete visti. Beh, ma chi se ne frega? Ah, chi chi, ah, chi se ne frega? A tutti gli appassionati io. Ma si informano. No you. Tanto porteremo qualche Kirby. e allora qualche Abbiamo già portato qualche Kirby, questo è il terzo che portiamo. Già. E ne mancano ancora tipo altri due. No, mm. Uno. Mm. Eh, o altri tre. Uh, pianeta Robobotto. Sì. E poi.. Tripere no, l'axo uh, Non ce l'abbiamo. Cioè forse non forse. E poi che altro stanno? Qual è il terzo famosissimo che dice? Team Clash, uh, ah, Kirby, eccetera, eccetera. Sì, sì. Marco, devi stare attento. E se tu pure su, devo andare vicino. E eh, non lo fai mi, mi confondo sempre, non capisco cosa vuoi dire. Va bene. Fare. Comunque sia, nel secondo gioco di Kirby. È Perché Sky. sei saltato già al, al secondo? Perché nel primo non c'è Dark Matter. Cioè, King Dedede come boss. Kinder deve poi Beh, nel uomo. secondo è Kirby Adventure Il secondo Kirby Adventure è un gioco? assieme. Sì. Vabbè quindi in Kirby's Adventure c'è Dark Matter No, non è vero Sì, è vero no, C'è Dark Matter Non c'è Dark Matter C'è Dark Dark Matter, Matter. Oh, C'è Dark Mind credo No quello è no. quello labirinto degli no. specchi Sì appunto non c'entra nulla Dark Mind adesso C'è Dark Matter No c'è un altro C'è quel tizio lì cattivo che prima era una palla Poi diventa un uomo con gli occhiali Kirby's Adventure Mentre in Kirby's Dreamland 2 c'è Dark Matter. Anche. No, anche. No, vabbè. è apparso solo in un gioco Dark Matter e poi in Triple The Dark. No, ti stai sbagliando. Dark Matter è in tutte le dimensioni, in tutti i giochi. Sì, di vabbè. Sì. Ah, è vero, è apparso pure in... Um... <ride> non lo sapevo di poterlo fare. <ride> c'è pure in... Um... C'è Dark Mind Zero, Dark Matter, Dark, Dark, Dark, Dark, Dark, Dark, sono tutti correlati, ok? C'è Void, Termina, c'è Void, Void Soul. Questa è sono una teoria. No, non, so, non è una teoria, è vero. Perché Dark, Dark, Perché sei Dark, Dark, Dark, Dark, ora MESH Mangia SPUTA SPLIT Attenzione Mangia Via Ti ho detto salta Non me l'aspettavo che Ti okay. ho detto via Via si inca salta Sì Perché non ci salta Perché sai Perché sta al bordo della terra Non posso muovermi senza fare il casino quindi. E non muoverti Non hai bisogno Sì ho bisogno di muovermi sai com'è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 oh mio dio ma tu tempismo non ne hai proprio oh mio dio oh my god e questa è ancora la prima la prim, il primo danno che l'hai fatto nella prima fase no già Adoro sta cacchia di ossa. Servi a dire cacchio, boh. Sì, adoro dire cacchio. Salta. Allontanati, aspira. Sputa. Salta e sputa. Stai al centro. Aspira. Lascia stare. Eh. Ecco. Eh. Salta. Laser. Ti ho detto laser? Sì, ma Mattio, è troppo inaspettato, taglio! fino ai 30 no, no, anni. non è taglio, no. però. Sì, taglio. è taglio. Troppo riesci? noioso poi. Perché siamo più avanti rispetto a prima. Razzi. Abbiamo imparato ad aspirare i razzi. Salta. Prima di... Vuol dire hai imparato. Ho imparato. Ora, attenzione. Razzi. Razzi. Razzi. Salta. Aspira, sputa Ok, perfetto. Va ah, bene, quindi stavo dicendo c'è Dark Matter in Kirby's Dream 3 Per piacere. Basta, no, tu basta. Okay. C'è Dark Matter in Kirby's Dream 3. e c'è anche Zero. Poi in questo gioco, qui che è il seguito. Letteralmente, C'è no, non è letteralmente, eh, eh, sì. è ovvio. C'è sempre Dark Matter, ma non come presenza cioè, Dark Matter è presente, però sotto forma di zero, che è una sua forma. Non è una sua forma, è un suo superiore, zero. Sì, lo so. <ride> non è una lo sua so. forma. Vabbè, quindi... sono sempre correlati Sono correlati, ma non puoi dire che io il mio parente. io sono un'altra forma di un mio parente, anche se siamo correlati. Che significa questa, questa comparazione? Io e Senti. i miei parenti siamo correlati, ma non è che siamo una. io sono una forma di. Una, una sua forma di lui. Senti, Nemmeno nemici. Compara questa comparazione che si facendo non ha senso. Perché un, ha conto, senso. un conto sei tu un tuo parente, un conto è un personaggio di un gioco che non esiste in era, quindi. Sì, ma lo stai dicendo cavolerie di questo tipo. Cavolerie, Cav cavolerie ricordatelo ragazzi. Cavolerie. Hashtag cavolerie. no, non farà nessuno Salva, ok siamo già al penultimo boss Lo posso fare io Primo commento cavolerie. hashtag rispondetemi tutti No Proprio cavallerie hashtag Vabbè comunque sia uh, C'è 02 no, no, no, no. In questo <ride> gioco c'è 02 <ride> Mi sono scordato che era proprio stupido questo Sì In questo gioco c'è 02 c'è Kirby the Amazing Mirror. Wow! Dove c'è il mondo degli specchi? E c'è Dark Mind, che è praticamente la versione del, del, dello specchio di Dark Matter o di Zero. Se volete, no, ma no, che c'è? No. Ok, la versione dello specchio di, di Zero. Okay? Che un cacchio è una versione. Basta. E se stesso, poverino, perché gli stai togliendo l'identità? No, perché Dark Mind è la versione dello specchio di Zero. Oh. Perché? è ufficiale ma non ho scritto su, sulle cose sulle cose cosa Fan theory hashtag lovekirby lol lol lol 0405 ma Grazie. Se grazie modo dovevi essere colpito Ah, ti do il consenso di, di salvare ogni due fasi di... di, di non mi ricordo qual è la pattern di questo. Come fai a non ricordatelo? Ci avevamo giocato nemmeno un anno fa. <ride> sì, perché un anno fa mi, mi ricordo di questo. Oh, comunque scappa. mi... Ah, è vero. Posso... Ah, corri. Comunque ignora i sassi. Ignora i sassi. Mangia, salta, sputa. Oh mio dio. Signora, quel sasso lo riusciva a colpire. Mangia. Salta. Salta. Sì, Marco, come... Non ero? mi ricordavo che... Se io ti dico salta, ci sarà un motivo. Forse mi... Non ricordo... è che tu hai sempre ragione. Ok, che non ho sempre ragione, ma se mi ricordo una cosa, è così. Ah, scappa, non lo mangi... Mm. Ah, sì, sei solo. Salta. Ti Mangia. Tu eh, ti togli? Mega roccia del cacchio. Aiuto, fammi myself. il Aiuto, Adesso puoi salvarmi. No, lo, un so, lo so, ero troppo sicuro di me. Sì, sì. Non lo devi mai essere. Soprattutto tu che, che ogni tanto le cose le fa proprio così. Odio il ghiaccio. Ho detto che eh, era facile, ma non è vero. Quella a proposito facile, di ghiaccio. La più facile è il taglio, oppure questo qui del fuoco. Perché. Cioè io non lo so, ma come si fa? Pensavo.. No, no, te la sei cercata. Perché? Perché se è fermato a un lato vuol dire che andrà all'altro lato dopo. Io non farò. Boh ma dai, mi aspira di ma ce la fai a restare fermo per 5 secondi e ma aspettare di se devi aspettare perché se lui viene verso di te tu non puoi aspettarti di aspirare e rubarle la vita devi aspettare devi avere pazienza ti aspetti troppo da quello che non puoi fare fuoco, muori per favore ti do 5 euro <ride> Ok, salviamo, ogni volta che muore un tizio salviamo. Quanto sei cheater? Sei un cheater proprio. Sono un cheater! Ecco che cosa sono, <ride> sono un ghepardo! È il ghepardo, eh, sapessi! Ghepardo o ghepardo? Io non te lo dico. <ride> Ti impari, ti impari, tu non hai Ti passato. impari cosa? Ti impari, impari un non... po' di grammatica! No, no, no, si dice ti impari, qua non ti sta bene. Perché no, devi, ti sta devi, bene. Devi avere pazienza. Se tu non aspetti che finisci di sparare così come pretendi di attaccarlo subito. Eh? Non mi è detto, ti sta pure bene. Perché? Cosa ho fatto? Ah, perché sì? Salta? Sì, ma non mi attacca se salto. No. Mi ma mi se attacca. sono velocissimo... Si attaccarlo tre volte. Comunque, a proposito di ghiaccio scappa, e lama... Scappa, si Sì, vabbè, non serve che me lo dice, imparare No, intanto serve che te lo dico, perché tu a quanto pare sei sordo. Non sputare, sputa. Um, che stavo dicendo? A proposito di ghiaccio e lama... Uh, è... L'unica abilità credo che non vi abbiamo fatto vedere è stato uh, l'ama. un attimo accetta la sconfitta, la trazione, what? E, sì. qua. e è un carico uh, è stato uh, i pattini. sul ghiaccio, che è, appunto l'ama al ghiaccio. Basta cacchio cacchio cacchio. Ah, inuit, scappa. Vabbè, io non ti ho mai detto nulla finora, eh. Perché? Pazienza, devi aspettare. Tu fai le cose di fretta, tu pensi di farcela, ma non ce la fai. Il gioco non è fatto per essere... Eh? Perché così? No, non saltato. Tassus ah, Vai ok Salto <coughs> Cioè quindi così la raccolta sì, a così. almeno così. Al, al massimo tre volte Al massimo, al minimo Al massimo Almeno si sì. no perché quella cosa non si è divisa Si è divisa, non... si è divisa e tu le prese in pieno Bravo si sì, ma non... siamo divisi tutte tranne quella no, no. si sì, madonna mia l'hai visto pure tu sta la registrazione vedi si dividono tutte insieme di solito mentre quella non si è. vabbè ah, non tu li, che ci vuole ciao sì, muori ecco vedi si sì, vedi intanto rischi tantissimo facendo così preferisci rischiare e, e probabilmente fargli un colpo oppure aspettare e fargli comunque un colpo senza rischiare di morire ora quella palla, quella palla la odio niente non lo crea più mi dispiace comunque c'è 0-2 in questo caso ma va è un'arena, credo che ci sia 0-2, è un boss eh e non c'è che... nessun boss speciale, un uh, finale. Uh. E ovviamente nessun boss boss boss. Di farla da qua. No, <ride> e lo rivolto dall'altra sì. parte. Un oh, stupido <ride> <ride> Ok, ghiaccio, boss. ghiaccio, ghiaccio in sei non l'abbiamo mai vista l'angolino eh, aspira Allontanati dall'angolino spu salta sputa. non devi mai stare sotto quando salti perché sennò prendi in pieno quello che sta lì e ti uccide Ho sbagliato, ho sbagliato lo so Sì, vabbè è meritato per il mio Oh La morte che... della roccia è meritata per il mio Beh invece secondo me no ignoratelo dello sfondo lo sembravano dei fiori ignorate il sottofondo che c'è la musica ah, lo stavo ignorando io si sì, magari se la sottolinei tu la sento di più certo funziona così la vita Marco <ride> se tu ma canti ovvio che la sento Ok, ora sono rimasti sull'elettro e. vuoi direi e solo respiro. un colpo e poi muore. No. Mangia. Sputa. Yay. Okay. Basta! <ride> <ride> sì, come no, Marco? domani Oggi. Oggi sconfiggerò mira perchè me. Perché okay, è un'impresa proprio impossibile, guarda. Se tu non avessi perduto tutta la vita con Whispy Woods è il yeah. secondo boss. Si chiamano Pizza E comunque uh, ho perso. E ora c'è 0. Voglio dire 0-2. 0-2 vabbè. 0 alla seconda, che. Quanto fa 0 alla seconda? 0. Bravo. Bravo Pampino. Non mi ricordo come si combatte. Vi andare allora, in, in cerchio e spammare e come si, come si spamma. Cosa si spamma? Oh, Cosa ok. si spamma secondo te per attaccare Marco? Marco. Appunto, forse è l'unico pensante di <susurra> Basta Ma perché canti? Perché mi va, ok? Ma non farlo Ma tu non farlo Sei grasso se non fai cantare Comunque potete notare come Sanctua. 02? No, come 02? Sia in 3D. No. Eh, perché? Potete notare come 02 lanci dei proiettili che sono tipo de delle palle luminose. Tante, tante, sfere luminose. E noi cosa lanciamo? Sì. Mm. Niente, lanciamo un ribbon. <ride> Vedi <ride> quelle, <ride> quelle sfere <ride> luminose lì che poi sì. esplodono. E perché? E co cosa ci, ci serve questa ah, informazione? Boh? Eh, boh saranno tipo lacrime scusa il genere ascoltate la host no ci verrà ascolta... eh, appunto anche se non è vero ci copyrightano per le canzoni che non stanno neanche nel. abbiamo Lì. già detto e comunque no non ci copyrightano anche per le, le, le, le cazzi non è vero e anche è per vero. semplici spezzoni di gameplay non è vero si sì. non è vero no, non ci stanno non ci stanno più E ecco qua il copyright perfetto. Video demonetizzato, yeee. Yeah, come se ogni video fosse demonetizzato. Esatto. Eluia. Vai, colpisci. Eluia perché spam, un spam, angelo spam, zero, no, fa ridere. Spam, spam. Adesso vai sotto. Vado sempre in cerchio. Cosa? Cosa? Non ha più laurea, mi dispiace. Sì, ma do dove andare eh, Sulla coda l'unica cosa che gli fa danno mi dispiace non è più così no ho meno, ho meno tempo qui ecco qui oh, l'aureola per i gomberi e eh si sì, hai meno tempo e devi combatterlo praticamente mi sa che gli è rimasto un colpo che devi fare allora. no non è vero sì, no, e, e, gli, si è ricurato. Vedi che gli è ricomparsa l'Aureola. Lo so. Dovevo compirgli il cerotto. Solo che l'Aureola respinge eh, tutti i colpi. Però poi, si, quando si consuma, posso colpire il cerotto. Comunque, questa fattoria è davvero noiosa. No, non, da, non solo da guardare se, se voi vi state inviando. Rispondete a questo sondaggio che sta dove sta puntando il, il bon. Ma anche per il giocatore che praticamente deve soltanto andare in cerchio e. ma perché me stai dicendo che altre battaglie sono piene d'azione, wow! Che cosa devi fare? aspiri il proiettile che ti lanciano sempre con la stessa pattern, salti sputi, wow si qua devo premere per forza sempre Bibi Bibi bibi Ma perché quale pulsante vuoi per attaccare? Il mio il mio il Titan preferito, Bibi. non ti credo. Non fanno ridere i seri Non ce la fai a colpirlo, mio Dio, tutti i stai... come faccio a mirare? Non c'è nessun mirino, io, io sto solo andando in cerchio. E i cosi vanno a ricerca. colpisci solamente quando vado da sopra. No, quando andate.. cioè quando vi state incrociando. In che senso? Nel senso quando lui viene verso destra e tu vai verso sinistra. E viceversa. Perché lui si muove. No. Vai vai vai vai. Sì. Sì. Penso alle pernacchie e, e salva ogni tanto. Sì, proprio le pernacchie, e sì. Attenzione a salvare. Io ti conosco, molti poi tra un, un paio di secondi. Okay. It's not true. Oh, you say so? a metà non <ride> odio per battaglia perso, ha già perso le, le piume rosse tra virgolette più dalla... io non sto neanche pensando cioè il mio cervello sta andando da solo sta spammando e poi sta girando con il cursore eh. e per cui non ti si è abituato a questa battaglia uno nuovo magari si deve concentrare quando con io gioco a smash io vado all'istinto non è che ci penso molto a quello che devo fare si sì, va bene come cioè come se il controller fosse collegato al cervello. Quando pensi voglio fare questo attacco, tu, tu direttamente premi il pulsante. Eh oh, sì, che... una volta che una familiarità con i pulsanti e con le mosse varie, non sa già che farà e lo fa istintivamente. Per così. me la stessa cosa è per la tastiera. Io so benissimo dov'è ogni tasto. No, <ride> dai, di nuovo. I, i, i. ok. Ma io ti vedo per... dopo... un pochino che messaggio mi no. <ride> Comunque potete vedere che la pattern è sempre o 3 o quattro ah, di, dei miei proiettili. O3 o 4, o oppure 3. sai che mi sa che se non fai abbastanza danni ti serviranno altre due fasi tipo.. Cioè perché non stai nemmeno a metà vita. Mi sa che stai in un attacco sopra la metà vita. Sì, lo so. Quindi devi. o devi cercare di fare un colpo in più rispetto a un quarto. Probabilmente invece che andare uh, a a cerchio, quando c'è la coda, cercherò di schivare normalmente, cioè appena vedo una, una cosa, una puzzetta che mi arriva addosso, la schifo. <ride> puzzetta. <ride> ha, I knew No, it. è troppo lontano. I knew it. Eh, vabbè. Eh, ah, vabbè. Tu avresti potuto salvare dopo la, la coda. Ah, è vero, ora posso... posso cercare di migliorare la tua vita in che niente ancora niente peggior ho peggiorato ah. niente. <coughs> e niente altre tre volte ci ne era parecchio sta roba non riesco a farlo vedere. Come Un attimo ha perso, ha perso la cosa rossa dalla la, la sinistra. Oh, e io che ho detto tipo 5 minuti fa. Dopo che, che hai fatto la, la seconda volta la coda Ho detto ha perso le piume dalla la, la sinistra. Tu ah. mi hai ignorato e hai continuato a dire le, le tue cavolate. Cioè? Cioè... Sì. Eh, che noioso questo boss battle mi interrotto! E viva, viva, viva! Ma chi mi ha interrotto? Hai visto che siamo ancora l'altra O stai semplicemente mancando? Hai colpito tipo tre volte, lo Sono arrabbiato io. Sono arrabbiato, ma con chi? Ma per piacere, ma vai. Sono arrabbiato con zero bene. e con i programmatori. Se tutto va bene, con la prossima volta riesci a finirlo. Cioè, comunque questa volta... Sempre se non muori prima. Bravo, Marco. Ma oh, muoviti, dai. Oh, dai. È colpa tua. Scedetemi! Ma oh, non farò stupido, dai. È colpa tua, e lo sai benissimo. Dovevi salare e non ne hai ascoltato, vai. Uh, tagliamo, alla no, prossima. non tagliamo. No. Ok, eccoci. La terza aureola sta per finire dopo un, un sacco di schieri. Mm. Finalmente questa cacchio di coda si. Non vi... ti fare colpire, basta. Non, non pensare già a dire, ecco finalmente questa cacchio di coda. A parte che questa è ancora la penultima che dovrei fare. E a parte che se fai così no perderei il sicuro. Perché? Cosa? Cosa sto facendo? Ti okay. senti sicuro di te. Perfetto. Uh, okay, salvare oh, magari. Oh, <susurra> ho appena salvato io si sì, prima della coda che non dovevi salvare, dovevi salvare dopo la si sì, se morivo mentre facevo la coda dovevo rifare tutto da capo la cosa per il frustrante è che praticamente questo boss ha tipo tre mini fasi in sé cioè prima devo colpire l'occhio poi la e poi la coda è frustrante per quattro volte ah. Eh, quindi okay. mini, 12 mini fasi tu già vabbè, devi già essere, devi essere grato tu devi già essere grato che questo boss Sta che, il, no, che il boss finale di questo gioco ha solo una fase o meglio due se includi miracolmette. Matter no non sono non so lo stesso personaggio quindi. intendo che il boss Sì, ho capito il boss finale è, mi è Miracle sì, Matter si come Meta Knight Plus e tipo Com'è che si chiama? Boh vabbè Quello di Planet Robobot Congratulations visto che è in inglese questo gioco Perfetto abbiamo finito Kirby Star, Kirby, eh, Kirby 64 Crystal Shards con un grande fallimento Però eh, finalmente è finito Ora po possiamo continuare eh, Super Mario Galaxy eh, Che porteremo nella, nella prossima settimana da, però inizieremo naturalmente dalla parte 8 ciao no, ah, grazie no ricominciamo da capo quindi ci vediamo alla prossima ciao ricordatevi che no, <ride> ti, no, no, no, no, no. Io, io qui fare. Uh, vicino, al tre, vicino al file lo 3 c'è il video precedente se ve lo siete perso mentre qui c'è la, la playlist se, se volete vedere l'intero gioco che è piuttosto corto ciao